Dove sono finite? Non le trovo. Possibile ogni volta le credo mie e puntualmente costretta a chiedere in giro, a bussare di casa in casa. Scusate, avete per caso visto le mie redini? Un attimo. È bastato un attimo e la sella che mi trattava è su chissà quale cavallo. Dio mio. L'ho perso di nuovo questo ricercato controllo. Ormai è tale la fame per questo dolce che da mio fratello uomo devo guardarmi per primo. La natura in confronto cos'è se non un agnellino? Oggi non hai un nome. Se l'etichetta che ti accompagna non ha per marca, io sono sotto controllo. Né oggi né domani vorrò più essere chiamato. Il mio voto è per voi, sconosciuti. Il diritto vi hanno rubato. Ma per avere lei, motore del mondo, non basta avervi ammazzato.